E ancora un'altra altro estate arriverà e compreremo caramella alla Roma con papà. E poi tuffo nel mare, in piscina ad affondare la barba ce la fa mani con la sua castità. E ancora un'altra altro estate arriverà. Non mangio fagioli a quest'anno, cosa succederà? E eh, mai io voglio cambiare, ma forse è meglio sfondare nel canale con cane che arriverà. Eh.